In questa lezione parleremo del riconoscimento dei problemi di geometria partendo dai dati. Prima di poter fare il riconoscimento dobbiamo sapere e capire cosa sono le formule. Però quello che noi andiamo a scrivere nei dati di un problema di geometria potrebbe essere AB uguale 5 cm oppure AB più BC uguale 10 cm. Riconosciamo subito praticamente le formule che abbiamo inserito nei dati. Cosa sono quindi le formule? Sono quello che poi in terza media chiamiamo equazioni. Cioè, cosa dobbiamo fare attenzione? Le formule sono quelle espressioni in cui l'uguale compare soltanto in mezzo, vedete? Sia nel primo caso che nel secondo caso l'uguale compare in mezzo e non c'è l'uguale alla fine quando l'uguale alla fine non c'è e l'uguale sta solo in mezzo questa sarà un'equazione o nel caso in cui ci troviamo in prima media o in seconda media la chiamiamo formula quanti tipi di problemi troviamo? di solito nella prima, seconda e terza media i problemi di geometria si suddividono in tre tipologie la prima tipologia sono i problemi di formule dirette la seconda tipologia, problemi di formule inverse e la terza tipologia, problemi di segmenti. Ora, se ci troviamo in terza media e verso la fine del terza media, i problemi di formule dirette e di formule inverse non sono altro che problemi con le equazioni. I problemi di segmenti non sono altro che sistemi di equazioni. Quindi questo lo vedremo piano piano, quindi o in terza media o alle superiori le equazioni e i sistemi di equazioni quindi alle medie invece vediamo formule dirette, formule inverse e problemi di segmenti sono messi in quest'ordine perché andiamo dal più facile al più difficile quindi difficoltà facile, media e difficile per le risoluzioni cosa dovremo fare? nei primi due casi la risoluzione si farà con la sostituzione è la tecnica che noi chiamiamo delle freccette nel terzo caso la tecnica per risolvere i problemi di segmenti è praticamente disegnare i segmenti e ragionare con le unità. Vediamo ora come riconoscere quindi il tipo di problema partendo dai dati. Seguiremo quindi una scaletta che vi scriverò a destra. Ogni volta che troviamo un problema in cui abbiamo i dati e le incognite, nei dati troveremo delle formule, ad esempio b uguale 5 cm bc uguale a b più 7 centimetri nelle incognite troveremo delle espressioni praticamente potrebbe essere il perimetro oppure l'area quindi cosa andremo a fare noi? andremo a ragionare partendo dai dati non ragioneremo mai guardando le incognite e cosa facciamo? praticamente scorriamo formula a formula partendo dalla prima e andando in successione intanto controlliamo se una formula contiene operazioni o non contiene operazioni nel caso in cui AB è uguale a 5 questa formula non contiene operazioni quindi quando una formula, un'equazione non contiene operazioni nel caso delle equazioni questa formula si chiama soluzione cioè è una formula che praticamente gli permette di conoscere AB io d'ora in poi so che AB vale 5 quindi conosco AB tutte le volte che trovo AB vuol dire che è un segmento che noi già conosciamo e sappiamo che vale 5. Quando in una formula invece trovo delle operazioni, in questo caso trovo più 7, allora dovrò procedere al riconoscimento. Come si fa questo riconoscimento? Praticamente si fa sottolineando il segmento sconosciuto, in questo caso AB è conosciuto e BC è sconosciuto, controllando quello che c'è accanto al segmento sconosciuto accanto al segmento sconosciuto in questo caso troviamo solamente l'uguale quando succede questa cosa qui praticamente abbiamo riconosciuto il tipo di problema questo problema è un problema di formule dirette vediamo un altro esempio partendo sempre dai dati quindi cosa facciamo? andiamo verso il basso e controlliamo tutte le formule la prima formula non contiene operazioni, dice semplicemente che conosco AB. La seconda formula non contiene operazioni, dice che conosco BC. Nella terza formula praticamente noi conosciamo sia B che BC. Sottolineiamo il segmento sconosciuto CD. Controlliamo che accanto CD c'è soltanto l'uguale. Allora, se succede questa cosa sappiamo che è un problema di formule dirette. Vediamo un terzo esempio questo problema abbiamo tre formule. La prima formula ci dice che conosciamo B. La seconda formula. Troviamo delle operazioni, quindi sottolineiamo il segmento che non conosciamo. In questo caso non conosciamo BC, però conosciamo B. Ora, quando sottolineo il segmento che non conosco, mi basta guardare accanto al mio segmento. Se accanto al mio segmento troviamo delle operazioni, in questo caso trovo la somma, questo è un problema di formule inverse. Vado giù e controllo la terza formula. Nella terza formula conosco B, ma non conosco CD. Non conosco CD e accanto ho soltanto l'uguale. Quando accanto ho soltanto l'uguale e non ho operazioni, questo è un problema di formule dirette. Vediamo un altro esempio nella prima formula ci sono delle operazioni allora non conosciamo AB e non conosciamo BC nella seconda formula ci sono delle operazioni non conosciamo AB e non conosciamo BC quando non conosciamo più di un segmento nella stessa formula allora avremo un problema di segmenti vediamo un altro esempio Procediamo sempre per ordine, partendo dalla prima formula. Nella prima formula non conosco B, non conosco BC e non conosco neanche CD. Nella seconda formula non conosco B e non conosco BC. Nella terza formula non conosco BC e non conosco CD. Quindi praticamente ci troviamo di fronte a un problema di segmenti. Perché? Perché non conosco due o più segmenti, in questo caso tre. Per risolvere un problema di segmenti abbiamo bisogno di tante... Formule quanti segmenti sconosciuti, quindi in questo caso tre formule. Questo è un problema di segmenti. In questo esempio è semplice riconoscere il tipo di problema. Se nei dati troviamo l'area, il perimetro o il volume in terza media, il dato in cui figura l'area è sempre un problema di formule inverse, mentre il secondo dato ci dice che conosciamo AB. Vediamo un altro esempio. Se nei dati abbiamo l'area o il perimetro, la formula è un problema di formule inverse. Quindi, la prima formula mi dice che c'è un problema di formule inverse da fare. Poi vado alla seconda. Nella seconda formula non conosco AB e non conosco neanche BC. Non conosco due segmenti. La seconda formula fa parte di un problema di segmenti noi sappiamo anche che i problemi di segmenti hanno bisogno di tante formule quanti sono i segmenti che non conosciamo siccome non conosciamo due segmenti avremo bisogno di un'altra formula quindi partiamo dal problema di formule inverse che è il primo per poterci trovare la formula da utilizzare per il nostro problema di segmenti che è il secondo e di solito partiamo da un problema più semplice per poi poter risolvere successivamente un problema più difficile. Vediamo un altro esempio. Quando un problema ha tante formule, una dopo l'altra, allora dobbiamo procedere con cautela. Perché? Perché se parto con il riconoscimento, e praticamente parto dalla prima formula e dico, vabbè, conosco a B, poi arrivo alla seconda e dico, non conosco BC e non conosco CD, e quindi subito mi viene in mente il problema di segmenti, perché non conosco due segmenti. Poi arrivo alla terza formula e dico, ne, non conosco CD, però conosco AB. Accanto a CD c'è soltanto l'uguale, quindi questo è un problema di formule dirette. Ecco, non ho sbagliato come procedimento, perché ho seguito la scaletta che mi dice due segmenti sconosciuti, un segmento sconosciuto potrebbe essere dirette o inverse però io parto sempre dal problema più semplice, quello di formule dirette quando io faccio e risolvo il problema di formule dirette trovo subito dopo il segmento CD allora cosa succede? che il problema che sta immediatamente sopra non è un problema di segmenti perché dopo aver trovato CD questo CD lo conosceremo quindi nel secondo problema soltanto BC è quello sconosciuto e accanto a quello che ho sottolineato c'è un'operazione che è la somma in questo caso il problema diventa istantaneamente più semplice diventa un problema di formule inverse e nel caso in cui ho tante formule partiamo dal problema più semplice che potrebbe essere formule dirette e inverse e successivamente ragioniamo sulle altre formule vedendo se effettivamente sono problemi di segmenti o sono problemi un po' più semplici per la risoluzione di questi problemi andremo a vedere successivamente in altri video